Eh, buongiorno a tutti ragazzi oggi mi metto a pulire un po in cucina dopo lavoro come vedete stamattina ho lasciato un po di cose perché stavo andando di fretta e niente oggi facciamo le pulizie in cucina ci mettiamo più o meno un'oretta ci ho messo per queste pulizie se qualcuno me lo chiede ecco intanto rilavo tutte le cose che ce l'ho dentro il lavandino In queste feste qua io di solito non cucino, eh, perché eh, passiamo le feste sulla mia suocera ecco. anche l'ultimo dell'anno siamo usciti, anche l'ultimo dell'anno non ho cucinato nulla. pulisco bene anche la grattugia eh, non la lavo perché tanto grato sempre il formaggio con questa grattugia qua non grato nient'altro allora do una pulita lo pulisco con un po di carta e poi eh, sopra la grattugia invece eh, l'ho pulito un po con con il sapone per i piatti e, e con un panno in microfibra Poi pulisco per bene anche con il carica cellulare, con un po' di sgrassatore, sempre con un panno e microfibra. Poi spruzzo ho dappertutto ho sgrassatore questo qua che non vedo l'ora di finire e niente pulisco un po un po' tutta la cucina con, con sgrassatore pulisco a modo tutte le piastrelle e il marmo e dopo invece con un con un panno eh, umido eh, ripulisco tutto Ho preso qualche pezzettino di sapone alta e l'ho sciolto in acqua calda e, e poi vado a pulire i pensili in cucina. Um, La faccio così ogni tanto. Adesso mi piacerebbe um, usare pochi detersivi, l'avevo già detto un'altra volta, preferisco usare e tutte le cose un po' più naturale Io frigo mh, frigo spesso, ecco. E allora qua in angolo, non penso che qua in angolo, ogni tanto qualche goccino eh, di olio che se mi si accumula, ecco. E allora prendo con la spugnetta quella, mh, quella in acciaio con un po' di sapone per i piatti. E senza, senza strofinare troppo lo strofino un pochettino ecco molto delicatamente per far andare via eh, tutto il grasso e va via benissimo vi devo dire la verità le prime volte quando ho provato avevo paura di graffiarlo mobile alla fine non si graffia poi pulisco anche la cappa sempre con, con il sgrassatore Thank you. Dopo aver pulito tutti i pensi di cucina eh, mi concentro con il diangolo di cottura con i filtri e tutte le cose che sono lì sopra eh, che non le rilavo ogni volta che uso perché se no vado letto a mezzanotte. Io di solito finisco a lavorare alle sette e mezza, alle otto sono a casa, ecco fare la cena una cosa l'altra molto tardi ecco allora quelle cose lì non li faccio subito ecco ho passato tutto con sgrassatore lascio reagire un pochettino mentre faccio altre cose che così si sgrassa bene ecco Anche qua pulisco sempre le piastrelle. Non so se ho fatto tutte le riprese, ma comunque ho eh, passato con il e Dopo sono andata a risciacquarlo. Anche eh, non faccio vedere tutte le immagini, sennò diventa video lunghissimo. dopo ho rilavato tutto, eh, ho fatto asciugare con un panno in cotone che così faccio prima e lo rimetto tutto come era ecco poi alla fine passo con via cal sto molto attenta a a non spruzzare sul marmo perché sennò si rovina e, e pulisco per bene anche il lavandino lo lascio reagire uh, un po mentre vado a lavare per terra e lascio via cal sul lavandino per reagire meglio ecco Questa volta voglio lavare molto bene i pavimenti. Infatti sto spruzzando sempre con sgrassatore. E, e vado a lavare per bene tutte le piastrelle. E ho cambiato l'acqua due volte, ragazze. Incredibile. E perché i pavimenti erano sporchissimi. Non so se è il sgrassatore che è fatto andare via un po' di unto non so sapete anche in cucina si accumula tantissimo grasso e, e niente ho pulito per, ben, per bene tutti i pavimenti oggi sono sono proprio contenta ecco provateci perché veramente uscita l'acqua nera nera nera Ed ecco qua ragazze alle 6 ho finito tutte le pulizie mi manca lavandino per risciacquarlo un pochettino adesso risciacquo il lavandino e poi ho finito tutte le mie pulizie per oggi ecco spero che il video vi è piaciuto spero che abbia fatto un po' di compagnia e, niente noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutti ragazzi ecco la cucina pulita e profumata